Buongiorno cuccioline e cucciolini, sono ancora in pigiama e ho preparato la colazione a Vanessa e Anastasia. Ieri sera mi hanno chiesto se avessi potuto portare loro la colazione in camera e quindi adesso andiamo a portarle a colazione in camera e speriamo che si sveglino subito. Con ecco la super colazione, ovviamente con pane e nutella perché la nutella non può mai mancare. E andiamo dalle bimbe. Bimbe! Bimbucce! Buongiorno! Colazione in camera! Buongiorno, guarda amore! La mamma ti ha portato la colazione in camera come ti aveva promesso! Ciao amore! Sei contenta? Sì, hai visto! Eccola qua! Vane! Vane! Colazione! Una colazione Vane! buona colazione! Buona colazione anche a te signorina Colazione con gli occhi chiusi stamattina Ok Anastasia andiamo in bagno? Andiamo in bagno con i scaldi? Vuoi vestirti prima? Dai copriti ancora 5 minuti così mi cambio io dai a few moments later. Allora cuccioline e cuccioline Io e Anastasia siamo quasi pronte Mancano solo le scarpine E dobbiamo preparare la merenda da mettere nello zaino Cosa smangiamo stamattina? I Ritz? I vanno bene, ok. Manca Vanessa. Speriamo che arrivi presto, altrimenti ci fa sempre arrivare a scuola in ritardo. E voi, ragazzi, a scuola arrivate in orario o arrivate in ritardo? Scrivetelo nei commenti. Eight hours later. Bentornate. Ciao, ciao amore. Okay. Dove <ride> sei? Ah, nemonella! <ride> perché? Scuola. Cosa stai leggendo? Com'è andata tesoro? Andiamo a far merenda Hai tanto fame amore mio? Andiamo dai Avete visto? Neanche a Natale Ma non portateli dentro adesso Li portiamo dentro dopo Tanto è inutile portarli adesso No? Perché tanto li deve portare poi papà giù Cosa li porti? Cosa pensi? Che siano tuoi? E allora frega non, Ma è inutile Non li apriamo adesso Comunque neanche a Natale Arrivano tutti questi pacchi Guardate Può darsi che ci possa essere il tuo, Vanessa? Sì, secondo me è in quel sacchetto morbido se ci dovesse essere. Prima crepe pronte per la mia bambina, maniche corte, ma non hai freddo. Fammi vedere. Oh, che buona! Tu lo sai che c'è da studiare, vero? Tre pagine di storia, eh? E in più hai la verifica anche di matematica domani. Vabbè, dai, finisci di far merenda, poi studiamo. Noia Vanessa, quando finisce la scuola? In che mese siamo? Oggi è l'ultimo giorno di febbraio. Marzo, aprile, maggio: quattro mesi, amore. Guarda Gasperino, che ti wow. <ride> Amore, vuole la crepe. Gaspi, vieni, amore. Allora, qui facciamo le colazioni col pane tostato e la Nutella. E le merende con la crepe e la Nutella. Domani mi lo rifai? Sì, ti è piaciuta la colazione a letto stamattina? Sì, anche a me, Ma... anche a me. È anche un modo per svegliarvi prima e meglio, vero? Pure Gasper. Pure Gasper era con noi, ma Gasper è sempre con noi. Senti che profumo di Crep, Gasper. Allora, eh? e com'è andata a scuola oggi, amore? Che macchina? Hai fatto la sciocchina? Buono. È andata bene? Hai fatto musica oggi? Hai imparato qualche nota musicale? No, no, no, no. no. Va bene, eh, mangia la crepina che poi devo fare, devo aiutare Vanessa a studiare. Ora allora, fine del 221 tu, mm, tutti gli abitanti della Cina si riuniscono come un impero. Ah, A quando stai studiando? Sì, mamma poi quasi finito anche. Oh, bravissima amore, finalmente l'ora. Allora senti, allora, posso andare a stendere? Sì, vai pure. Vado? Ok. Ciao, bravo amore. Non è chiusa la stanza. Mamma. Che bello vuole. Mamma. Oh. Manessa non si sente bene. Manessa non si sente no, bene. No, è malata, ma, giuro. perché ma magari non vuol fare i No, giuro, ho toccato anche la fronte bollente. No. Come bollente, veramente? Sì. No, dai, non ci posso guardare che Vanessa è appena guarita, eh? Da pochissimi giorni, no, dai, ti prego. Stamattina sei vestita con la maglietta a maniche corde. Giuro che se ha ancora la febbre, questa volta mi arrabbio tantissimo. Tu stai bene? Sì, sì. Sicura? Sì. Fammi sentire. Mm, ok Guarda, mamma. Che cosa? Ah, oh, oh, che brava. Sì, brava, amore sembri una vera non gamer! Io? Ah. Non si può dire. Vabbè. 18. 1, sì. e 8, sì, amore. Sì. E ho Anna 9. Anessa ne ha 9, io lo 6. Tony è 6. Esa. Daniel. Eh, Daniel le facciamo 12. Ah, io sono quello di papà. Eh. Ah, sì? 18. 8. Quello di papà? No. Come mamma? Sì. Giusto, amore, giusto? 1-2. Uno, due, uno, due, uno, due, bravissima due. amore grazie grazie per avermi creduto andiamo a vedere la vane dai oh, mamma Messina. 47 cosa hai detto cosa hai detto che ho 47 anni ma non si dice non è vero l'etico non si fa più che l'altro giorno sei svenuta eh? <ride> però sei monella ok allora adesso ci vero. penso ci e svelerò qualche tuo difetto ai nostri cucciolini e quanti ne ho? 48 eh, no, non guarda che ti 80 1 8 com'è? cosa? As dai andiamo a sì. vedere tua sorella antipatica sì, 17 18 18, 18 brava vedi che no, sei tornata No, perché è un 8 tipo io ah io, un 8 non li so ancora è quasi come 4 e eh, non li so ancora io, eh, tipo, io eh. allora dico 28 oh, non lo so tipo... E eppur non sapendo ci ha azzeccato Vane oh Vane che succede? non mi sento da bene ancora Vanessa ti sei ammalata due settimane fa forse settimana scorsa sei calda, Vanessa, ma non... Allora, la vedi questa? La vedi questa? Questa qui si mette in estate, non in inverno, ok? Io stamattina cosa ti ho detto? Comunque, hai studiato? Mamma mia. Sì. Hai finito? Vuoi andare a riposare un pochino? Prima di cena? E vai. Ma sei sicura che hai studiato? Sì. Ok. Va bene, dai, vai a riposarti un pochino. Magari sei solo stanca, eh. Tu quando vuoi smetterla di stare dentro il telefono, dimmelo, ok? esci da questo corpo oh. Anastasia Ani eh. ma Vanessa sto dormendo ok adesso vado a controllare che stia bene vuoi che vado io? come vuoi Ani se vuoi andare vai se no vado io ma io voglio andare così che sto dormendo un pochino va bene vai che io finisco di pulire vai e fammi sapere come sta ok? ok One hour later. Ma come ha dei puntini in faccia? Ma non è che magari ha dormito con la mano sotto il viso e ha l'impronta no. della, della, della mano? No, no, non ha quello. Ha dei puntini in faccia? Sì. Ma sta dormendo? Ma è ancora calda, l'hai toccata? Sì, allora, andiamo a vedere. Andiamo a allora, vedere. Sta dormendo. Cosa succede? Cos'ha tutti si suoghi? Ma dimmi te! Ma guarda! Oh, oddio! Ma cos'è? Ma cos'ha? Ma... Ma te ne sei accorta? Vane! Vane! Ehi, Vane! Amo? Oh, come stai? Sei piena di puntini rossi, Vane? Ma che cavolo hai? Fammi vedere. Adesso sono le 10 di sera E non posso neanche chiamare Domani mattina chiamo la dottoressa Vane vuoi dormire? Adesso ti metto una supposta Ma ti prude Vane? Vane ti prude? Ma Guarda Oddio anche sul naso Ma cosa avete mangiato oggi a scuola Anastasia? Eh, C'era pasta e stugo No hai detto quei piselli oggi? Eh sì. Era oggi Ma non è che gli hanno fatto qualche reazione strana ai piselli? Amore, madonna, Oh, io non riesco a stare tranquilla una settimana con Vanessa. Ma è possibile, è sempre malata. C'è sempre qualcosa. Niente, domani mattina chiamerò la pediatra. Stiamo a casa anche questa settimana. Ale, Ani, salutiamo i nostri cucciolini che facciamo riposare Vanessa. Adesso le metto la supposta. Okay. Ciao, cucciolini e cuccioline. Ci vediamo al prossimo video. Ciao e vi saluto, Vanessa. Ciao. Ciao.